allora buongiorno anche per oggi inizio con due avvisi eh, il primo è ciò che vi ho appena inviato via mail eh, riguardo all'organizzazione dei prossimi laboratori no, ve lo ricordo solo per evitare che qualcuno domani faccia una levataccia per nulla le ultime tre laboratori quindi quello di domani e quei due successivi eh, Inizieranno, saranno svolti a squadre riunite e inizieranno alle 11.30, quindi il secondo turno, okay, dalle 8.30 alle 11.30 non venite. Eh, dal prossimo, da domani cerchiamo in tutti i modi, Quindi, da domani sarà consigliato ma le due volte successive sarà obbligatorio, l'utilizzo dei pc del laboratorio e non dei vostri portatili, eh, così scopriamo da un lato se c'è qualcosa che non va con, quei, con la configurazione di quel computer ma soprattutto voi prendete dimestichezza dove è installato XAMP, dove è installato Eclipse, dove è Workspace eccetera eccetera in modo che all'esame sono minuti preziosi no? che, che guadagnate che risparmiate quindi questo per quanto riguarda i prossimi laboratori. Il 12 e il 13 sono etichettati come simulazione d'esame okay? il che significa che a differenza del solito non vi metteremo il testo in anticipo ma ve lo daremo solamente sul, nel momento, così come succede all'esame, in cui dovete scoprire che cosa avete eh, di fronte. Mm? Eh, per quanto riguarda le altre lezioni, come vedete io ho completato praticamente il calendario delle lezioni future, eh, c'è scritto temi d'esame ovunque, dalla settimana prossima, quindi le prossime due settimane, diciamo che il programma e l'approfondimento sulle simulazioni finisce oggi, cioè in questa settimana, che cioè oggi appunto e dalla prossima faremo solamente esercizi pescati dai temi di drammi precedenti. Okay? Secondo avviso, ho detto due, questo era il primo, il secondo avviso ricordatevi di compilare i questionari del CPD, vi stanno arrivando 12.000 notifiche, messaggi, eccetera, ma fatelo per davvero e soprattutto scrivete qualche cosa, perché avere un numerino che a me arriva come la media dei voti che mi avete dato sulle varie cose può essere interessante, ma molto più interessante avere la vostra opinione su che cosa ha funzionato bene, su che cosa ha funzionato meno bene in questo corso, tanto voi per me l'avete passato, ma per i vostri compagni dell'anno prossimo, sicuramente per me sono indicazioni preziose, le leggo sempre con molta attenzione, mi dispiace sempre che ci siano pochi commenti. Quindi se già non l'avete fatto eh, vi chiedo proprio di esprimervi suggerendo o segnalando eh, problemi oppure opportunità in questo corso. Ok. Entriamo nel vivo invece, poi vi faccio un'altra pippa organizzativa alla fine negli ultimi 10 minuti, ammesso di non, dover, di non rimanere incasinato sul debug, eh, con il debug sulla parte di regole d'esame di cui prima o poi dobbiamo parlare. No? Allora, eravamo rimasti ieri su questo problema, eh, in cui se seguivate la, la parte di GitHub io sono andato un pochino avanti, non dal punto di vista algoritmico, perché quello lo voglio fare con voi, ma dal punto di vista dell'interfaccia, nel senso che io alla fine se andate a prendere il commit di Ibu, ieri pomeriggio quando era, aspetta non è col noleggio auto, è questo qua di emergency, scusatemi, eh, abbiamo, ho creato una piccola interfaccia utente, nulla di che ecco, semplicemente per lanciare il simulatore, no, simulatore, che simula e alla fine mi stampa, vabbè, qui ci sono tutte le print di debug che non abbiamo ancora tolto, ma alla fine mi visualizza, ovviamente non, la simulazione non è ancora completa, sono i dati incompleti di ieri, no? quindi è un'ecatombe. Ehm, allora, in questo caso, dove abbiamo solamente da fare una simulazione, la simulazione non si appoggia su dati, io la classe simulatore l'ho creata direttamente nel main, nei casi più complessi invece non, non potremo fare così e quindi avremo una classe modello come facciamo sempre che creiamo nel main e il simulatore viene creato dal modello quando serve, solo quando serve, perché il modello avrà da gestirsi tutta una serie di altre cose non ultima a leggersi i dati e memorizzarli dal database, no? quindi solamente in questo caso dove l'esercizio è molto più semplice, semplice dal punto di vista della struttura non tanto dell'algoritmo, eh, ho creato il simulatore qua ma sennò qua ci sarebbe ovviamente model hm? Ok, ma a parte questa parte grafica che veramente sono quattro istruzioni in croce che non meritano approfondimento, eravamo rimasti fermi su due, sulla gestione di questi due eventi perché eh, non era così banale capire quale fosse la condizione per cui un utente entra in uno studio. Allora, intuitivamente è facile, no? Io posso entrare in uno studio quando è libero, Vabbè, quando è il mio turno, cioè sono quello che ha la massima priorità e c'è uno studio libero. Però, detto così, c'è uno studio libero, non è un evento, è una condizione del mondo. Se c'è almeno una persona in lista d'attesa e se c'è almeno uno studio libero, allora posso chiamare qualcuno. Questa è la tipica affermazione che dice, dato uno stato del mondo, posso creare un evento. Però le simulazioni di eventi non vanno avanti così, perché non c'è nulla che vada a osservare lo Stato con continuità e generi un evento quando si verificano certe condizioni. Funziona al contrario, quando c'è un evento aggiorno lo Stato, non quando lo Stato è in certe condizioni allora genera un evento. Quindi dobbiamo andare, dobbiamo ragionare in modo leggermente diverso e le strade che accennavo già ieri sono due possibili. Una è Ok, eh, non ho un meccanismo automatico per osservare lo Stato, ma me lo posso creare. Quindi posso artificiosamente mettere un evento che si ripete periodicamente, il cui unico scopo sia osservare lo Stato. Una sorta di polling, no? di interrogazione continua dello Stato. Quindi ci sarà un evento che aggiungerò alla coda degli eventi, il cui unico scopo quando scatta questo evento è di andare a leggere lo Stato, vedere se è verificata una certa condizione, che decido io, in questo caso... Per, almeno una persona in vista d'attesa e almeno uno studio libero e in caso affermativo, schedula in evento, vero? Hm? Quindi trasformare condizione di stato in evento da simulare. Questa, se vogliamo, forse, può sembrare la situazione più semplice. La seconda soluzione è chiedersi <coughs> e quindi andare a intercettare perché mai ci possiamo trovare in questa condizione. Cioè se lo Stato arriva ad essere nella condizione che ci interessa, cioè lista d'attesa non vuota e studi non tutti occupati, ci è arrivato in qualche modo in questo Stato, arrivando in uno Stato che era diverso. Ad esempio, se gli studi sono liberi o almeno uno studio libero, e arriva una persona, la prima persona in lista d'attesa, mentre prima non c'era nessuno, ecco questo evento diventa interessante. Normalmente quando arriva una persona la metto in lista d'attesa, ma se per caso questa persona è la prima, e se per caso, contestualmente, uno studio è libero, allora si è creata quella condizione. Quindi anziché andare a osservare, a cercare di capire quando si evitiva quella condizione, vado a studiare quali sono tutti i modi per poterci arrivare a quella condizione. E quindi andare a intercettare tutti gli eventi che hanno causato questo, quindi quando, quando è che capita? E beh, quando all'inizio della simulazione gli studi sono vuoti. Quindi quando arriva qualcuno, può darsi, in, quindi dal triage, può darsi che ci sia uno studio vuoto. Allora lo posso mandare lì. Oppure vabbè, dirò che devo, deve entrare una persona in uno studio. Eh, oppure, dicevamo, quando qualcuno esce. Allora può darsi che quando qualcuno esce curato ci sia già qualcuno fuori, in lista d'attesa, e quindi chiamo qualcuno. Altrimenti se non c'è nessuno, non posso chiamare nessuno e quindi rimarrà lo studio libero, ma la prossima volta che ci entrerà una persona in triage, entrerà in quello, in quel, in quello, direttamente in quello studio che si è appena liberato. Quindi è un pochino più complicato perché, perché mi devo chiedere quali sono tutti i modi di arrivare nella condizione che mi interessa. Um, Quindi iniziamo dal caso più semplice, no? mettiamo un osservatore, così mh, ci evita il problema di ca capire tutti i casi che possono portare a quella condizione e che se ci dimentichiamo un caso la nostra simulazione sballa, no? poi potremmo farlo anche magari come secondo tentativo. Però il primo tentativo potrebbe quello più semplice di dire, va bene, visto che a volte devo generare degli eventi e questi eventi non sono causati da altri eventi ma sono causati da condizioni, il fatto che certe variabili abbiano certi valori, aggiungo un osservatore che ogni tanto venga generato. Allora questo osservatore che cos'è? Non è altro che un tipo di evento nuovo. Quindi noi abbiamo generato degli eventi che sono gli eventi veri no? della nostra simulazione. E poi ci sarà un altro evento, chiamiamolo di polling, che è un evento periodico per verificare lo stato, eh, diciamo che se ci sono studi liberi e pazienti in attesa. Questo è un evento che vogliamo generare periodicamente. Con che periodicità? Boh, un minuto, cinque, tre, dieci. Dipende da quanto possiamo accettare che uno studio rimanga libero e i pazienti rimangano in attesa, pur essendoci di studio libero. È chiaro che potremmo farlo ogni due secondi, però poi generiamo 1.520 eventi inutili. No? Eh, questo lo, lo decidiamo. E come facciamo a creare tutti questi eventi? Beh, questi eventi in realtà eh, ne creiamo il primo e poi ogni volta che estraiamo un evento ne inseriamo uno nuovo. Cioè è inutile inserire mille eventi all'inizio. Ogni volta sono eventi che si retriggerano da soli, si rischedulano da soli. Mm? Sono eventi fittizi perché poi alla fine vabbè allora mi interessa il tipo di eventi da polling il paziente, non c'è un paziente corrispondente no? è un evento un po' finto, di servizio se vogliamo allora a questo punto cosa farà il simulatore? Eh, il simulatore inietta nella fase iniziale il primo evento e nella fase di run se lo autoalimenta quindi vediamo un po' come fare diamogli un intervallo come variabile interna quindi private int, eh, oppure facciamo duration direttamente, intervallo, come l'ho chiamato quell'evento, eh, polling, uguale duration of minutes 5, mm, 5 alla durata del triage. Ma sì, va bene, 5, dai. Ogni 5 minuti. E quindi in fase di inizializzazione, creo i pazienti, creo gli studi magici, creo gli eventi iniziali, ecco, nel creare gli eventi iniziali aggiungi un evento di polling iniziale. Quindi aggiunto tutti gli eventi sui pazienti, questo va bene. E poi aggiungo un nuovo evento all'ora quando ora iniziale più tempo di polling, quindi ti inizio plus intervallo polling, tipo sarà tipo evento Punto polling paziente nessuno null Quindi lancia l'osservatore in polling Crea il primo evento. E questa è una tecnica che possiamo fare tutte le volte che abbiamo una simulazione in cui c'è qualcosa che deve succedere a intervalli di tempo regolari. Iniettiamo il primo istante e poi questo primo istante si rigenera da solo. Quindi l'abbiamo messo nell'inizializzazione, nel run... Aggiungiamo la gestione di questo evento, quindi Case Polling. Beh, cosa deve fare? Deve verificare se ci sono pazienti in attesa con studi liberi e poi rischedula se, rischedula se stesso. Attenzione alla pronuncia. Si schedula se stesso per la prossima volta, quindi schedularsi significa queue.add new event, new evento di quando adesso più l'intervallo, quindi evento.ora plus intervallo polling, virgola eh, tipo evento.polling, sempre nessun, nessun nessun paziente quante parentesi di tonde devo chiudere? allora, q.add evento aspetta, ho chiuso questa che non dovevo ok evento L'ora adesso più intervallo di polling, tipo polling, nessun paziente. Okay. E se mi trovo in quella condizione, genero l'evento di chiamata, l'abbiamo no? chiamato l'evento visita. Quindi verifico se ci sono pazienti in attesa e studi medici liberi. Studi medici liberi, questo è facile, perché io ho il numero pardon, di studi medici totali che è ns e la variabile studi liberi che mi dice quanti sono. Se studi liberi è maggiore di 0, vuol dire che ce n'è almeno uno libero. Quindi n di liberi maggiori di 0. In questo caso devo creare l'evento le, visita. Adesso, senza ritardo, in questo istante, chiama qualcuno. Ovviamente l'evento visita non sa ancora quale è il paziente da chiamare, lo determinerà lui, quindi non ho nessun paziente da indicare. Adesso due problemi da risolvere in uno. Allora, vedete che questo, questo caso polling può o generare un evento nuovo o due. Un evento di, di schedulare se stesso c'è sempre. Il che ci creerà dei problemi con la condizione di terminazione della simulazione perché questa va avanti all'infinito. Eh? Quindi dobbiamo un attimo modificare le condizioni di terminazione. Oppure decide che dopo una certa ora non aggiungo quell'evento. Eh, oppure, quindi in un caso, sempre aggiunge un evento che è quello di polling. Oppure può aggiungere anche l'evento di chiamata se ricorrono le condizioni per poterlo creare. Mm? Pazienti in attesa, l'ho scritto in italiano, come facciamo a sapere se ci sono dei pazienti in attesa? Ehi, se almeno un paziente in attesa, se scorrendo l'elenco dei pazienti ne troviamo almeno uno che sia in uno stato waiting in bianco, waiting in giallo, waiting in rosso. che è un'operazione un po' antipatica, perché ogni volta, anzi periodicamente più volte devo andarmi a scandire l'elenco dei pazienti, che potrebbero anche essere molti, per avere un'informazione molto povera. C'è qualcuno o no? Quindi magari mi conviene pensare di gestire una lista di pazienti in attesa, senza creare nuovi pazienti, ma semplicemente quando un paziente va in attesa, oltre a marcarlo se è in attesa, ho una lista che parte nulla e man mano che aggiungo o tolgo, aggiungo o tolgo da quella lista. Tra l'altro quello mi, dà un altro, mi serve in un altro punto, mi serve qua. Determina il paziente con la massima priorità. Allora io dovrei trovare tra tutti i pazienti in attesa, e rieccoci, quindi sarebbe comodo sapere quali sono i pazienti in attesa, quello che ha la massima priorità. Quindi in questo punto dovrei avere questa lista, ormai ben deciso di metterla via, di pazienti in attesa, che sarà un'altra variabile interna della simulazione, scandire questa lista per trovare colui che ha la priorità massima. Dopodiché di nuovo, aspetta, scandire una lista per trovare la priorità massima? Ma faccio una coda allora, una coda prioritaria. Così è la coda stessa che mi dice a chi tocca. No? Perché devo usare una struttura di dati più stupida quando ne ho una più intelligente che fa esattamente ciò che mi serve? Quindi per implementare questi punti, ma principalmente questo, decidere chi chiamare, mi conviene creare una coda prioritaria in cui inserisco solo i pazienti in attesa, quindi quando un paziente arriva nuovo non c'è, quando un paziente entra in attesa entra in questa lista, coda, perdon, quando un paziente esce perché va a casa, perché viene visitato, perché muore, esce da questa lista. E questa lista è ordinata per priorità questa priorità non c'entra nulla col tempo, eh? con gli eventi è una cosa prioritaria che non c'entra nulla la priorità serve semplicemente per restarli nell'ordine che volevamo allora si complica il modello del mondo in qualche modo perché non solo devo sapere chi sono tutti i pazienti, ma dovrò anche sapere quali di questi sono in lista d'attesa, in sala d'attesa, ordinati secondo un certo ordine. Quindi priority queue di paziente, chiamiamolo pure sala d'attesa. Questa sala d'attesa la creo qua, creo i pazienti, inizializzo la sala d'attesa vuota, quindi sala d'attesa uguale new, priority queue, adesso va bene. Mm? Vorrà dire che quando inserisco qualcuno in triage lo aggiungo qua e poi quando lo tolgo dal triage lo cancello da questa coda. E la coda come è ordinata? Devo dare un criterio di ordinamento. Un criterio di ordinamento tra pazienti che dipenda dalla loro, loro priorità. Allora mi conviene tra i vari costruttori di priority queue usare questo nella quale io debba passare un oggetto comparator in cui insegno a questa coda prioritaria come fare a confrontare i pazienti non è l'ordinamento naturale del paziente che magari andrebbe per ID o andrebbe per nome, eccetera è un ordinamento funzionale a questa coda quindi preferisco non mettere compare to nell'oggetto paziente perché in generale non ti serve quel confronto lì ti serve solamente in questa coda quindi questa coda lavorerà con un comparatore che non è quello di ordinamento naturale ma è quello specifico quindi ci metto un oggetto che sia un paziente Eh, priorità paziente. Cos'è priorità paziente? È un'istanza di un compa ah, scusate, new. Priorità paziente. Una nuova istanza di una classe priorità paziente. cioè comparatore che mi confronta i pazienti. Cos'è questa classe? Creiamola. Nuova Cla classe priorità paziente. Implementa l'interfaccia comparator. Ricordate che ci sono due, Comparable e Comparator. Un oggetto che, che implementa l'interfaccia Comparable è in grado di confrontare se stesso con altri oggetti dello stesso tipo. Un oggetto Comparator è invece in grado di confrontare altri oggetti tra di loro, di un certo tipo. Lui stesso non è un oggetto di quel tipo. Quindi un Comparable mi dà un criterio di ordinamento naturale, il Comparator invece mi... Posso averne molti per ogni tipo di oggetto a seconda del momento, a seconda dei criteri. Quindi un oggetto estende comparator di, ovviamente tipizzato con paziente. E quindi questa classe priorità paziente, per implementare l'interfaccia comparator, deve fornire un solo metodo un metodo compare non compare to, ma compare il paziente R0, R1 non mi piace chiamiamolo P1, P2 allora cosa deve fare questo metodo compare? deve restituire un valore negativo, nullo o positivo a seconda che il primo argomento sia da considerare minore, uguale o maggiore del secondo. Quindi se P1 ha la precedenza rispetto a P2, devo restituire un valore negativo. Se, P1, se invece P2 ha la precedenza rispetto a P1, devo restituire un valore positivo. e mh, Probabilmente non, si, non capitano mai delle coincidenze. Cioè sarebbero uguali come priorità solamente se avessero lo stesso codice colore e fossero arrivati nello stesso istante di tempo. Ok, allora qual è il criterio? Quando è che vince P1? Ritorno un numero negativo qualunque, eh? a mio piacere, che ne so, meno 1. Non importa il valore, importa solamente se è negativo, nullo o positivo. Per ricordarcelo io faccio sempre, vedete, P1 P2, mentalmente faccio P1 meno P2. Quindi se P1 è più piccolo viene negativo, quindi devo restituire un numero negativo. E faccio una sottrazione alla fine, questo compare fa una sottrazione generalizzata. Allora, quali sono le condizioni in cui deve passare P1 prima di P2? Beh, innanzitutto se ha un codice di colore più forte. Allora, se P1 è rosso e P2 non è rosso, passa lui. Buon, senza discussione. Se P1 non è rosso andiamo a vedere se P2 è rosso e P1 non lo è. E allora passa lui. Escluso il fatto che uno dei due sia rosso e l'altro no, andiamo a vedere se uno è giallo o l'altro è giallo. E così via. E quando abbiamo escluso tutti i casi rimarrà un caso solo, cioè quello che abbiano lo stesso codice colore. Allora in questo caso andiamo a vedere il tempo. Il tempo di arrivo, l'ora d'arrivo. Okay? Okay. Detto così è abbastanza facile, se P1 punto stato uguale red e P2 stato diverso da red, allora passa, meno, passa P1 if not it. Se invece, quindi se l'1 è rosso e il 2 non è rosso, passa P1, passa davanti. Se P1 non è rosso e P2 è rosso, passa P2, P1. Stessa cosa con giallo, al posto di red mettiamo yellow, ovviamente nel caso in cui uno o l'altro fosse rosso l'abbiamo già considerato, quindi gli stati che rimangono sono solamente giallo o bianco. E poi rimangono i bianchi. Eh, rimangono i bianchi cosa rimane? Niente. Allora qui quali casi abbiamo escluso? Rosso e non rosso. Quindi rosso contro giallo e bianco. In un senso e nell'altro. Poi abbiamo escluso giallo contro non giallo. Qui sicuramente non giallo contro rosso perché l'abbiamo trovato prima. Giallo contro bianco. E quindi quali casi sono rimasti? Rosso, rosso, giallo, giallo, bianco, bianco. E quindi in questo caso, in tutti questi tre casi, vado a vedere l'ora di arrivo. Allora qui è più facile, perché in tutti questi altri casi vado a confrontare l'ora di arrivo rispetto all'ora di arrivo dell'altro. Quindi delego al comparatore dell'ora di arrivo. Questo è il criterio che facciamo scorrendo la lista d'attesa. Adesso se anche avessimo voluto non sfruttare la coda prioritaria e dire vabbè, io mi scandisco la lista, in realtà la lista di elementi avrei dovuto per ciascuno fare questo lavoro qua. Comunque il confronto che andava fatto era quello. Non solo convincersi di, di non dimenticare nessun caso particolare. Ok? Adesso abbiamo questo comparatore, che si chiama priorità paziente. L'abbiamo usato nel simulatore per creare la sala d'attesa. Quella è la regola con cui funziona la sala d'attesa. Adesso questa sala d'attesa non dobbiamo fare altro che popolarla. Cioè ogni volta che dove è andato, viene assegnato un paziente, ad un paziente in uno stato di attesa, dovrò aggiungerlo anche alla sala d'attesa. e lui si andrà a sistemare buono buono nella sua posizione giusta in funzione del, delle priorità e dei tempi d'arrivo degli altri pazienti che sono già in sala d'attesa. Quindi ad ogni triage aggiungo uno in sala d'attesa, ad ogni chiamata ne toglierò uno dalla sala d'attesa. Quindi la, la coda a sala d'attesa avrà esattamente tanti elementi quanti sono le persone in stato di waiting. Um, quindi questo nostro pazienti in attesa, ci sono pazienti in attesa? Beh adesso lo possiamo scrivere facilmente, sala d'attesa.size maggiore di 0. Oppure sarà attesa, appunto, not exempted. Se la sarà attesa non è vuota e ci sono studi liberi, allora genera una chiamata. C'è una piccola grana in cui ci siamo andati a cacciare, ma la lasciamola per dopo sul fatto che al timeout potrebbe cambiare la priorità. Le code prioritarie si comportano bene perché assegnano la posizione dell'elemento nel momento in cui l'elemento viene inserito. E se ci andiamo a leggere la documentazione di Priority Queue ci dice però poi dopo che l'hai messo nella coda prioritaria l'elemento non darà a cambiare i valori dei campi sulla base dei quali è stata calcolata la sua priorità. E purtroppo è quello che stiamo facendo qua in timeout. Quando da giallo diventa rosso, l'unico caso, eh, quando da giallo diventa rosso gli sto cambiando il timeout, Quindi dovremo poi, me lo facciamo dopo, è una grana ma si risolve, bisogna solo ricordarcene. Quando cambio o cancello un codice colore, devo toglierlo dalla coda prioritaria e reinserirlo col codice nuovo, in modo che lui si vada poi a sestare, cioè quando da giallo diventa rosso deve saltare molte posizioni in avanti nella coda prioritaria è l'unico modo, non posso dire la cosa adesso ricalcola, non ha questa funzionalità devo cancellare l'elemento e, e reinserirlo con i nuovi parametri ma ricordiamocelo per dopo concentriamoci sulla parte sul princip flusso principale allora finalmente abbiamo un, un signore il signor Polling che ci mette degli eventi visita quando sa che c'è qualcosa da visitare a questo punto implementiamo ciò che abbiamo ragionato ieri. Determina il paziente con massima priorità. Ok, paziente P uguale quanto odio il, break, il case, perché mi dice che P l'ho già usato da un'altra parte, con un altro scopo, ovviamente. Chiamiamolo paziente chiamato uguale eh, sala di attesa ops, punto poll cioè lo estraggo dalla, dalla lista d'attesa l'ho tolto dalla lista d'attesa questo poll ricordiamoci che lo cancella sceglie il primo e me lo restituisce oh, non l'ho tolto dalla lista paziente ovviamente eh. non sono tolto dalla lista d'attesa facile con una riga me la sono cavata, il lavoro lo fa tutto il comparatore. Il paziente entra in uno studio. Il paziente entra in uno studio, vuol dire che paziente chiamato, punto, set stato, adesso tu caro paziente, non sei più in waiting, bensì sei in stato. Paziente. Punto, Treating, ti stanno trattando. Ovviamente lo studio diventa occupato, quindi studi liberi ce ne avrò uno in meno. Vabbè, qui magari mi viene voglia di fare un controllino che studi liberi sia, sia maggiore di zero prima di decrementarlo perché altrimenti ho sbagliato qualcosa. No? Controlli li facciamo e poi prevedo che dopo un certo tempo di trattamento, di cura, lui guarisca, guarirà. E allora, ehm, il tempo dipendeva dal codice, quindi se... Eh, mi sono già perso il suo stato vecchio quindi devo ricordarmelo eh, stato paziente vecchio stato uguale paziente chiamato punto get stato if il vecchio stato del paziente era uguale a red, allora schedulerò un evento di eh, guarigione tra un intervallo che dipende dalla duration red, come si chiamava. Quindi Q. Q add, nuovo new evento, allora in questo evento cosa ci metto? L'ora, quindi event.getora plus no plus minutes, perché erano in, in, in, interi quei numeri, quelle costanti. Plus minutes, come si chiamava? duration red, duration yellow, duration white sono queste costanti quindi plus minutes duration red virgola eh, tipo di evento tipo evento punto curato quale chi è stato curato il paziente chiamato lui ormai non è più in sala d'attesa eh? l'ho già tolto la sala d'attesa con il poll che ho fatto sopra e mi segno che a una certa ora verrà curato e questo lo ripeto invece per gli altri codici colore else if lo stato è yellow, allora i minuti da sommare sono duration yellow, else if stessa cosa, se il vecchio stato era white, allora la duration sarà white. mi manca una piccola mappa che leghi lo stato del paziente a tutte le costanti il time out la durata eccetera di quel paziente ma vabbè dobbiamo fare una catena di if quindi abbiamo schedulato l'uscito di cura l'evento di cura in tutti i tre i casi possibili e direi che non dobbiamo fare altro Ricordiamoci la nostra tiritera, ho aggiornato lo stato del mondo, l'elenco dei pazienti non è cambiato, lo stato del paziente è cambiato perché è diventato treating, lo stato della lista d'attesa che adesso è entrato a far parte del nostro modello del mondo, l'ho aggiornato, statistiche non ne devo aggiornare, ah sì, il numero di studi liberi l'ho aggiornato, le, mh, le statistiche non ne, non ne devo aggiornare ancora. Dimmi. Sì, quella è una cosa in più da, ver da verificare. No, quello che dice lui è eh, io sono in attesa da un'ora e mezza. Il mio, o, il mio time out è a due ore. Mi chiamano nello studio, sto dentro tre quarti d'ora, ecco, durante questi tre quarti d'ora in cui sono in cura, avevo un timeout pendente, che mi diceva, guarda che tra due ore se sei ancora in coda vai a casa. Quell'evento lì nessuno l'ha cancellato. Chiaro? Allora abbiamo per lo stesso paziente due eventi, uno che dice, ti sei stufato, vai a casa. L'altro che dice, eh, sei curato. Come si può fare? Due soluzioni. O quando entri nello studio, vado a cercare nella coda degli eventi e cancello quell'evento là. Vabbè, però devo trovarlo, cercarlo, cancellarlo. Oppure, semplicemente, quando arriva il timeout, se sono stato white, faccio questo, se sono stato yellow, faccio questo, se sono stato red, faccio questo, altrimenti, eh, ricordate che avevamo stampato questo messaggio di timeout anomalo, arriva un timeout quando il paziente non è in nessuno degli stati waiting. E adesso abbiamo capito perché può, può capitare. Allora va bene così lo Ignoro ignoro quel timeout l'importante è che non gli faccia nulla no? se io avessi messo qua semplicemente un else dicendo: vabbè, se non è giallo, se non è bianco e non è giallo, sarà rosso. Avrei sbagliato perché lì avrei avuto due casi: in cui è rosso oppure è già in trattamento, magari è già anche andato a casa. Quindi elaboro l'evento solamente se ha senso elaborarlo in questo caso per fortuna stampa questo messaggio che non ci piace poi lo toglieremo però non fa la cosa sbagliata gli arriva un evento che lui aveva previsto e poi quando questo evento arriva la condizione è cambiata per cui non ha più nulla da fare giusto pensarci però ok, eh, l'ultimo stato curato allora quando arriva l'evento curato che può essere solamente schedulato dallo stato visita, a questo punto il paziente fuori, il paziente si chiamava P, noi abbiamo sempre usato P per dire paziente associato all'evento corrente, tranne lo stato visita, perché lo stato visita quando arrivo in visita non c'è un paziente, lo devo determinare in quel momento, no? infatti me lo sono dovuto calcolare. Perché nell'evento non c'è nessun paziente. Guardiamo no? a vedere quando scheduliamo visita. Quando scheduliamo visita non sappiamo quale paziente dovrà essere visitato, null. E quindi ce lo dobbiamo calcolare lì dentro. Mentre su curato ovviamente il paziente l'avevamo messo quando l'abbiamo chiamato, quindi sappiamo chi è e quindi sarà il nostro P, set stato, caro signore, finalmente sei fuori stato paziente punto, out ti ho dimesso e quindi si è liberato uno studio medico studi liberi più più e Um, chiamo un nuovo paziente potrei dire incremento di studi liberi tanto so che ho il polling che ogni tanto si sveglia e va a controllare se c'è uno studio libero o se no, già che ci sono, lo chiamo subito non aspetto no? l'infermiera che va a guardare e quindi abbiamo creiamo un nuovo evento q.add new evento Allora, quando adesso, subito, l'evento di tipo eh, visita, chiamo qualcuno in visita, non so chi, Attenzione che, no? qui è chiaro cosa stiamo facendo, la persona è uscita, segno che è uscita, conto che l'ho dimesso, aggiorno il fatto sulla la parte del modello del mondo, quindi ho aggiornato lo stato del paziente, il numero di studi liberi, non devo toccare nulla sulla sala d'attesa perché ormai sono oltre, e dico, visto che è uscito qualcuno, chiamo il prossimo. Io lo sto chiamando un po' la cieca, lo sto chiamando senza sapere se ci sia qualcuno in lista d'attesa. Quindi qui c'è un rischio che io stia schedulando un evento visita quando non c'è nessuno in lista d'attesa. Allora qui posso fare due cose, o fare un controllo in più e non schedulare visita, oppure, più facile, ignorare l'evento visita se per caso non ho nulla da fare. No? è un po' sempre così quando ragioniamo con degli eventi io prevedo che succederà una cosa poi quando succede mi guardo intorno e vado a vedere se ha ancora senso che succeda è più facile farlo quando elaboro l'evento che non quando lo schedulo perché dovrò prevedere cose che non so se avverranno quindi questo poll, questo poll potrebbe essere null. Se il paziente chiamato non c'è, boh, fine. ho fatto una chiamata a vuoto, fine. Vorrà dire che qualcuno ha determinato che c'era qualcuno da chiamare, il medico dice studio libero, però già non c'è nessuno, fine. Quindi se per caso il paziente chiamato fosse null, Bon. usciamo dal nostro case e non facciamo nulla passiamo all'evento successivo Funzionerà? Ah, dimmi, scusa. Non potremmo, scusa, schedulare polling? Cioè, anziché visita, scheduli polling. Però un passaggio in più... Vabbè, tu dici, schedulo polling, così dentro polling farò il controllo. Sì, si può anche fare così. Tu dici, io oh ho polling che dice, non sto dicendo entrate, sto dicendo guardate se c'è qualcuno. E quando, sempre per il tempo corrente, quando guardo se c'è qualcuno, se c'è qualcuno mi dicono entra. Sì, si può anche fare così. In ogni caso, però, il messaggio che volevo lasciarvi è che fate attenzione che è normale, in simulazioni un po' complicate, un po' articolate, che quando tu elabori un evento ti accorgi che non devi più fare ciò per cui era previsto. Quindi sempre controllare se è ancora valido, se è ancora sensato elaborare quell'evento in quel momento. Ed è, noi possiamo sempre pensare in anticipo cosa succederà, no? però eh, non sempre lo si può fare perché magari arrivano altri eventi nel frattempo. No? Quindi è sempre possibile che un evento debba essere scartato, vi conviene ragionare quando elaborate l'evento piuttosto che cercare di prevedere, prevedere tutto prima, perché, perché in alcuni casi proprio non riesci. Comunque in questo caso sì sicuramente se avessi fatto polling avrebbe funzionato lo stesso senza quel, quel rischio sì dimmi la durata del polling no non è, non è specificata è semplicemente una misura di reattività del mio sistema no, quindi se io avessi un polling per dire di un'ora per assurdo, io avrei i ragazzi, cioè i signori che entrano alle 8 del mattino, vengono triagiati e comunque aspettano un'ora. Perché solo dopo un'ora l'infermiera va a farsi un giro e vede ah c'è qualcuno, entrate pure perché il medico è là che aspetta. No? E, funzionerebbe lo stesso, non in modo ottimale, chiaramente. È chiaro che se questa cosa qua tende a zero, per dire, questo intervallo di polling, io ho un sistema che reagisce subito però la simulazione è un pochino più pesante perché devo simulare moltissimi eventi la maggior parte dei quali vanno a vuoto sarebbe un errore schedulare tutto all'inizio? All no, non sarebbe un errore però è più comodo così ma uguale. è uguale se tu lavori con un periodo no? un periodo fisso e un intervallo inizio-fine della simulazione è già noto, sono, sono già predeterminati questi eventi. Quindi li puoi inserire tutti in fase di init, oppure inserire uno che si autogenera, è equivalente. Il caso più generale è l'autogenerazione, perché puoi anche eh, diciamo così, adattarlo dinamicamente. L'ultimo controllo che abbiamo messo, di cosa stai parlando? Ah beh, sì, qua dici. O, o faccio un poll e mi accorgo che il risultato è nullo, oppure prima scrivo if salveattesa.isempti, break, Stessa cosa. Dimmi. La maggior, parte di sì, la maggior parte di questi eventi di polling andrà a deserto, non farà nulla. Perché non appena lo studio si libera, infatti la reattività c'è per quello, non appena lo studio si libera, chiamano subito qualcuno. Quando è che il polling serve? Serve all'inizio, al mattino alle 8, perché i studi sono vuoti, quindi non si stanno liberando, e quando per caso uno studio si libera e in quel momento non c'è nessuno in sala d'attesa. Allora in quel caso lo studio rimane lì, perché quell'evento di chiamata va perso, non trova nessuno, e quindi ci vuole qualcosa che ogni, ogni, tra un po' vada a vedere sono solo quei due casi lì in cui ci possono essere questi 5 minuti di ritardo di attesa di una persona perché di là no, non è, nel momento in cui o non è uscito nessuno perché siamo all'inizio della mattina o è uscito qualcuno diciamo troppo presto quando non c'era ancora nessuno pronto ad entrare dai proviamo run. Il cambio codice bisogna gestirlo, hai ragione. Fatemi far rampero allora. Beh, qui è successo quello che dicevamo che ci siamo dimenticati di. Stiamo andando avanti giorni e giorni e giorni di simulazione con i polling, che ci siamo dimenticati di stopparli, no? E lui mi ha detto, te l'avevo detto io, dovevi generarli all'inizio anziché generarli continuamente. Ok, allora smettiamo di generare i polling alla fine della simulazione. Quindi. Uh, se get ora is before tempo di fine, allora genero, altrimenti non lo genero più. Ok? Ok. Tre studi, 50 pazienti, uno 15, di 15 minuti, non è morto nessuno e non ha abbandonato nessuno. Mm, può essere. Dove? È l'ultimo, non serve. No. mettiamolo per, per simmetria, ma... Uh, proviamo a vedere invece con solo due studi no non mi piace non ci posso credere c'è qualcosa che non va perché con uno studio solo non è possibile che non abbandoni nessuno mm. andiamo a vedere allora puliamo chiudiamo la cosa, ripuliamo la console e vediamo cosa abbiamo sbagliato. Quindi mettiamo uno studio e proviamo a studiarci gli eventi. Allora, alle 8 arriva 1, polling non trova niente. Alle 8 e 5, triage di 1. Alle 8.10 scatta di nuovo il polling che schedula visita. E quindi questa visita chiamerà uno, infatti viene curato, viene curato alle 8.20. Poi arriva il paziente 2, 8.15, triage alle 8.20 del paziente 2, il polling lo chiama in visita, Vedete che qua ci sono due, due eventi visita, entrambi gli otto eventi. Uno è generato dall'evento curato, 8 eventi, otto eventi visita. L'altro è generato dal polling che ha trovato un paziente in attesa. Però il nostro simulatore furbo, se vede un evento visita senza paziente in attesa, lo, lo ignora. Quindi visita... Quindi non abbiamo scritto che cosa fa a vita, tipicamente entrerà a P2, infatti P2 è curato alle 8.35. Sì, effettivamente li curano tutti abbastanza in fretta, perché non si accumulano mai, non si accumula mai di strattese. Proviamo a farli arrivare più frequentemente? Ogni 5 minuti. Ah, finalmente muore qualcuno. Allora, no, no. 16 dimessi. 17 abbandonati, 17 morti e il totale fa 50, giustamente, non abbiamo perso nessuno. Con due studi, ho più dimessi, un pochino di abbandono in meno, ma soprattutto nessun morto. Adesso, come diceva lui, non è ancora perfetto perché quando cambiamo il codice colore non stiamo spostando la lista d'attesa, eh quindi mi dovrei, adesso dobbiamo migliorarlo, tipicamente magari dovre, potrebbero aum, migliorare la lista d'attesa significa privilegiare i rossi alla fine, quindi vuol dire diminuire i morti e forse aumentare un po' gli abbandoni, perché i bianchi rischiano di, a, di attendere di più, adesso sistemiamo ancora quell'aspetto. Quell ok? Allora, dicevamo, quello che ci manca è nel caso del timeout, poiché sto cambiando, anzi, il timeout serve proprio per cambiare la priorità del mio paziente. Prima di tutto devo rimuoverlo dalla lista d'attesa. E quindi, molto facile, sala d'attesa.remove di object p a prescindere ti tolgo poi se sei ancora in attesa ti reinserisco con la nuova priorità ecco questa è l'unica operazione di tutto ciò che abbiamo scritto un po' costosa perché la remove passandogli un oggetto si deve scandire l'intera lista non lo facciamo noi eh? non voglio vedere questi cicli for che vanno a fare compare to dentro il loop Remove fa già quello, cerca l'elemento e lo elimina. Se c'è ancora. Perché prima lui ci ha detto che può darsi che arrivi un timeout quando il paziente è ormai è già andato altrove. Allora cosa capita? Remove se non trova l'oggetto? Sta buono buono? allora mi dice che rimuove un elemento se contiene uno o più di questi elementi ritorna vero se e solo se la coda conteneva l'elemento specificato e quindi al massimo ritornerà falso, boh chi se frega quindi non, non mi scatena un'eccezione nel caso in cui cercasse di rimuovere un elemento che non c'è che in questo caso mi va bene e invece lo devo riaggiungere alla sala d'attesa se lo rimetto, non se lo metto in out, non se lo metto in black, ma se lo metto in red. Allora in questo caso dovrò aggiungerlo dopo che gli ho cambiato lo stato. E si troverà una posizione migliore. Adesso vediamo se cambia qualcosa, non lo so, avevamo simulato con due studi e 5 minuti. Eh. Funziona meglio. Se, non, se ricordo bene era 17-16, invece avendo questa cosa siamo riusciti a dimetterne di più. uno studio, abbiamo meno morti rispetto a prima, anche solo con uno studio, perché la coda sta funzionando meglio, chiama prima i rossi rispetto agli altri. Ok, io adesso poi ho messo solamente questi tre parametri con cui giocare, volendo vi portate all'interfaccia anche gli altri, potete simulare altri tipi di scenari. Ok? Allora, per evitare di inquinare la console sempre con questi eventi, torniamo solo su a commentare il nostro print line, così possiamo dichiarare, è andato qua, concluso l'esercizio. Ok? È più complicata rispetto alla media delle simulazioni che vi diamo, ma era perché così, come sempre, prendiamo esercizi un po' complicati perché ci forniscono lo spunto per no, ragionare su vari elementi che individualmente potremmo trovare. Allora, vi rubo ancora 5 minuti prima dell'intervallo per parlare dell'esame. Allora, l'esame funzionerà così. Molto probabilmente sulla base del numero di iscritti faremo ehm, tre turni al primo appello e probabilmente due turni al secondo appello. L'esame dura due ore, okay? eh, però le macchine dell'app sono solamente una quarantina scarsa e quindi sulla base del numero di iscritti dovremo dividerci in più turni. Eh, tre turni dello stesso giorno, lavorano con lo stesso dataset, ma il dataset tanto li conoscete già perché li faremo nelle simulazioni d'esame, quindi non è un vantaggio competitivo arrivare prima o dopo. Poi l'esercizio che vi chiediamo invece è diverso, no? di costruire un grafo diverso, allora eh, è, è un algoritmo diverso. Nei vari appelli ci sarà sempre nel primo punto, il primo punto da un punteggio che arriva fino al massimo 21, ehm, da costruire un grafo, e fare qualche operazione banale sul grafo, tipo contare il vertice, sentire se è connesso, il vertice raggiungibile, eccetera, eccetera, giusto per vedere che sia stato costruito correttamente. Il punto 2 invece è o un algoritmo ricorsivo sui dati corrispondenti al grafo, oppure un algoritmo di simulazione sullo stesso, sul grafo. No? Quindi il punto 2 è quello che vi dà il punteggio dal 21 fino al 30 lode. Okay. Eh, il punto 1 viene corretto seduta, seduta stante in laboratorio, quindi quel giorno lì, alla fine della prova, ve lo correggiamo in modalità praticamente on-off, funziona o non funziona, o magari può essere qualche piccola imperfezione, che è quello che ci dà il range tra il 18 e il 21, ma deciso sul momento. Poi invece la parte 2, ci prendiamo il progetto ce la guardiamo con calma, perché è molto improbabile che funzioni tutto perfettamente, è normale, in due ore non è che si riesce a fare tutto, però andiamo a valutare non solamente funziona o non funziona, ma l'algoritmo che avete usato, come avete scritto il codice, le strutture dati, eccetera, eccetera. Quindi andiamo a valutare nel merito il lavoro. No? L'idea è che nelle due ore, tre quarti d'ora, mezz'ora, no, un quarto d'ora per capire il testo, mezz'ora per fare punto 1 e il resto del tempo per fare punto 2. Poi purtroppo l'osservazione insegna che ci sono persone che... Faticano in due ore a finire il punto 1, ma l'obiettivo sarebbe un altro, quello di riuscire effettivamente a lavorare sulla parte algoritmica. A parte questo, come funziona logisticamente? Allora, noi avremo, eh, quando pubblichiamo i turni, vi pubblichiamo l'orario di inizio dell'esame e facciamo l'appello 20 minuti prima. Quindi, insomma, primo turno, ora inizio alle 9, appello 8.40. In questo modo voi avete 20 minuti di tempo per sistemarvi, accendere il computer, controllare che ci sia tutto, copiarvi su quel computer i vostri progetti, i vostri database, gli esempi, i documenti che vi servono, tutto ciò che vi serve. E verificare che tutto funzioni. Vi preparatevi un progettino di prova semplice con tutte le librerie che vi servono, provate a fare il run, vedere che funzioni, la password del database, eccetera, eccetera. Quindi, questi 20 minuti di solito tutti riescono a sistemarsi, chi dopo 2 minuti, chi dopo 19 minuti e mezzo, e poi si può partire con la prova. Se c'è qualche computer che si impalla o non funziona bene, lo spostiamo, cerchiamo sempre di tenersi un paio di macchine di margine no, per queste operazioni. Eh, da questo momento in avanti inizia l'esame, quindi vi chiediamo di togliere di mezzo telefoni, chiavette e altri dispositivi elettronici. Voi potete usare il computer, potete usare gli appunti, carta se li avete, potete usare il materiale che vi siete copiati sul computer e potete usare internet, quindi non per chattare, non per mandarvi email, non per messaggiare, ma per cercare informazioni sì, o documenti. Se vi siete salvati tutti i progetti su GitHub ve lo potete scaricare, potete andare a vederlo tranquillamente, come se fosse un lavoro vero. L'unica cosa che verifichiamo è che non che non, tra di voi, che non comunichiate tra di voi. Vi diamo il testo d'esame. A differenza dei laboratori, ve lo diamo su carta, perché così ci potete pasticciare sopra, sottolineare, eccetera, eccetera. È più comodo che non avere, soprattutto con quegli schermi di laboratorio, che non sono molto ampi. Eh, poi nel progetto c'è anche il testo, no? però ve lo diamo anche su carta. E vi, vi proiettiamo in quel momento in laboratorio un indirizzo web da cui scaricare il progetto. Quindi lo mettiamo su GitHub, se non lo vedono tutti, eh, prima. Soprattutto quando ci sono più turni, no? cerchiamo in qualche modo di non fare agevolare troppo quelli del terzo turno e quindi vi potete scaricare il progetto dall'indirizzo che vi diamo, lo importate e, e lavorate a questo punto, quindi da questo momento in poi siete voi che lavorate, noi semplicemente dobbiamo controllare che non comunichiate tra di voi in modo più o meno feroce. Al termine del tempo quindi due ore, finite le due ore, vi chiediamo di uscire dall'aula, lasciando tutto così, computer acceso. Poi vi chiamiamo uno per volta, quindi finita l'aula, poi di solito vi diamo dieci minuti, per parlare di voi, chiacchierare, com'è andato, vado in bagno, eccetera, eccetera, eh, ma sì, decido se ritirarmi o no, dopodiché, dopo questo un attimo di, appunto, di decompressione mentale, vi chiamiamo uno alla volta, in realtà tre alla volta, perché siamo entrati docenti, quindi riusciamo ad andare in parallelo, in laboratorio. E come funziona la verifica? Questa è la verifica del punto 1 fatta in laboratorio. Eh, insieme a voi prendiamo il progetto Eclipse, facciamo run e proviamo a mettere dei dati, noi, no? a immettere dei dati nel problema, a vedere la soluzione se è corretta, se non genera eccezione, se, se calcola la cosa giusta, e basta essenzialmente. In mettendo dati, provo a metterli, provo a mettere un dato errato, provo a mettere un testo quando aspetti un numero, provo a mettere un numero fuori range, insomma, che il programma si comporti correttamente, verifichi i dati e quando i dati sono corretti, calcoli il risultato corretto, prendete il massimo del punto 1. Ehm, se qualcosa non funziona, non funziona al primo colpo, proviamo a dare un'occhiata veloce al codice, se è una cosa minima, minima, una correzione, un'eccezione che avete dimenticato, allora magari perdete un punto, due punti, fino a tre punti se è un problema proprio che l'algoritmo manca oppure non avete capito qualcosa avete dimenticato una parte sostanziale o calcola un risultato che non c'entra niente ci si saluta eh? amichevolmente ma ci si saluta ehm, dopodiché noi per coloro che hanno superato la prima verifica prendiamo una copia del progetto e poi ce la guardiamo nei, nei, nei giorni successivi. Voi quando uscite da lì quella mattina o il pomeriggio, sapete già se avete passato l'esame o no, quindi vi potete organizzare con le lauree, i tirocini, la sorella, tutto quel che vuole, le vacanze, tutto quel che volete, ok? Nel caso in cui abbiate, eh, sapete già il punteggio minimo, eh, dopodiché eh, se avete fatto anche la parte 2 in modo sostanzioso saprete che questo punteggio sarà notevolmente migliorato e ci serve qualche giorno, non vi dico 3 giorni 5-20 perché dipende da quanti consegnano essenzialmente, però vediamo poi una valutazione e vi diamo il voto definitivo, ma ormai diciamo, l'esame è superato oppure non è superato lo sapete subito, io ci tengo abbastanza a questa cosa di, di non farvi aspettare no? dal 27 di luglio chissà se l'ho se superato o no. E, e quindi a questo punto c'è un'attesa paziente da parte vostra dei risultati in cui mandare mail non accelera la correzione. E, e dopodiché questi risultati vengono registrati, vi diamo la possibilità di, di capire le correzioni se volete, con un, un giorno di consulenza, adesso i dettagli poi li vediamo, di solito al secondo appello è talmente tardi che teniamo di solito i voti in sospeso, li registriamo a settembre perché magari se uno vuole vedere la correzione, gli errori che ha fatto, è difficile dargli l'appuntamento al 4 di agosto o cose del genere, ma perché voi siete via, eh, non noi. Quindi questa qua è la procedura. Voi dovete puntare a far bene la seconda parte e arrivarci sbrigando bene e in fretta la prima parte. Questo è lo spirito. Okay? Se dentro di voi c'è una vocina che vi dice, ma fai solo la prima parte, non studiare neanche la seconda, punta a farla prima, zittitela quella vocina, perché come sempre se ti prepari per un certo obiettivo, minimo che sgarri, sbagli, rischi di andare sotto soglia, no? Ecco, una cosa che tendiamo a fare a volte, chi, chi, chi vediamo sul momento lì nell'aula, che ha, ha implementato la seconda parte, è andato avanti, e magari c'è un errore, un, anche magari un erroraccio, nella prima parte cerchiamo anche di compensare un po' i punteggi. Cioè, io so già che nella seconda parte prenderai parecchi punti, quindi anche se fosse insufficiente la prima, te la, te la tiro su travasando un po' i punteggi. Ecco, questo, poiché non siamo macchine ma persone, riusciamo ancora ad avere un po' di flessibilità. Uh, I tempi sono questi, cioè 20 minuti prima, 2 ore e poi ci vorrà, normalmente abbiamo bisogno di circa di un'ora per vedere 30 persone, copiarci i progetti, pulire i computer tra un turno e l'altro, cose di questo genere. E quindi abbiamo i turni circa cadenzati di 3 ore e mezza. Mm? Eh? No, Ecco, la, la cosa che devo dire è che l'ora che c'è segnata sul portale non fa fede. Cioè, fa fede la giornata, ma noi risolviamoci la giornata intera. Io quello che faccio è il giorno prima, cioè il giorno prima, il giorno della chiusura delle prenotazioni, quindi per favore prenotatevi o sprenotatevi con giudizio, cioè se venite davvero prenotatevi. Chi non è prenotato non pianga, non venga a piangere. Okay? Eh, il giorno prima tiro giù l'elenco, divido in tre blocchi alfabetici e poi sorteggio l'ordine con cui passano questi blocchi. Vado sul sito random.org e faccio generare tre numeri casuali e così non è avvantaggiato o svantaggiato sempre chi inizia con una lettera alfabetica piuttosto che un'altra, no? quindi è colpa del caso, non è colpa mia, perlomeno. La seconda parte, il punto 2 dell'esercizio è sempre o una ricorsione o una simulazione, o un algoritmo ricorsivo come quelli che vi facevamo un mese fa, oppure un algoritmo di simulazione come quello che vi ho fatto adesso. Di solito che lavorano sui dati, ecco non sono due esercizi diversi, eh? è un esercizio che continua, quindi ciò che costruite nel punto 1 in termini di strutture dati e grafi vi serve nel punto 2, no, perché altrimenti non ci sarebbe assolutamente il tempo. Ok? Se vi vengono altri dubbi sulle modalità d'esame che non sono riuscito a farmi venire in mente adesso, ci sentiamo le prossime volte. Facciamo un po' di intervallo.